Girati, girati. Su, girati, girati. Vedete tutti cosa c'è scritto sulla sua maglietta. A. Ah. Sì, ecco da dove inizi. Dall'A. là. Non iniziare dalla z. A. Ah, devi iniziare dall'A. là. A significa che è l'inizio, non è vero? Quindi, da dove cominciare? Avviene in fasi? Da dove cominciare? L'abbiamo detto ripetutamente, puoi cominciare solo da dove sei, non puoi cominciare da qualche altra parte. Non cercare di cominciare da nessuna parte, non c'è niente da cominciare. Già da molto tempo è cominciato, stai cercando solo di accelerarlo, tutto qui. Non puoi cominciare, è già iniziato. Forse stai pensando a più soldi, ma è solo un tuo fraintendimento, ma essenzialmente vuoi essere qualcosa di più. Questo è un processo spirituale, fuorviato, ma è un processo spirituale. Vuoi diventare potente, vuoi diventare ricco, vuoi diventare sapiente, vuoi essere amato, vuoi provare piacere. Sono tutti processi spirituali che vanno in direzioni sbagliate. Ecco tutto. Inconsapevolmente. Stai in modo inconsapevole conducendo un processo spirituale. Se conduci qualsiasi cosa inconsapevolmente, potresti deviare ad ogni passo, magari fuori strada, non è vero? Se cammini, ora se ti dico, torna a casa guidando ad occhi chiusi, prima di uscire dal parcheggio sarai già in un bel casino, non è vero? Quindi ora non cercare di iniziare, da nessuna parte, diventa solo sempre più consapevole Diventando più consapevole, troverà naturalmente la sua strada. Essere consapevoli, essere coscienti, cosa significa? Se cerchi di essere consapevole, non puoi esserlo. La gente confonde sempre prontezza mentale e consapevolezza. La prontezza mentale aumenterà la tua capacità di sopravvivere meglio. Puoi sopravvivere meglio con la prontezza mentale, ma quella non è consapevolezza. Consapevolezza significa... Adesso sei qui? Adesso? Sai che sei qui? Questa è consapevolezza. Sei consapevole, ecco perché sai che sei qui, altrimenti non lo sapresti. Supponiamo che tu non sai di essere qui, non è vero? Se qualcuno, allora lo sai. Se qualcuno è morto, lo tocchi. Nessuna consapevolezza. Qualcuno è addormentato, lo tocchi. Immediatamente è presente. Ora, non serve essere toccato. Comunque sei presente. Quello che sto dicendo è che la tua consapevolezza arriva comunque in fasi diverse. Hai notato che in momenti diversi della giornata sei in livelli diversi di consapevolezza? Hmm? quindi può essere aumentata ciò che è necessario per la sopravvivenza accade naturalmente anche in modalità sopravvivenza non ogni individuo è vigile nella stessa misura ora stai guidando per strada non tutti sono attenti nella stessa misura è un processo di sopravvivenza guidare ma non tutti sono attenti nella stessa misura e questo può essere aumentato se aumenti questa consapevolezza continuamente, arriverà a un punto dove non si tratterà più di sopravvivenza. Qualcosa che non è necessario per la tua sopravvivenza entrerà anch'esso nella tua consapevolezza. Quando entra nella tua consapevolezza, ciò che non è necessario per la tua sopravvivenza è inevitabilmente una dimensione al di là del fisico. Quando questo entra nella tua viva esperienza di vita, sei in sintonia molto semplice. In quei sette giorni, quel che stavamo facendo con te è stato lentamente caricarti, caricarti caricarti in modo tale che diventi sempre più consapevole. D'un tratto, dopo cinque, sei giorni, sei così. Dopodiché, se hai continuato la tua pratica, gradualmente salirà ogni giorno, altrimenti lentamente si offusca ancora. L'hai notato? Se continui costantemente la tua pratica, com'è la tua consapevolezza? Se ti fermi, lentamente il voltaggio diminuisce. Se il voltaggio scende, la luce diventa debole. Se la luce diventa debole, vedi pochissime cose. Se il voltaggio è molto alto, la luce diventa molto intensa e vedi tutto. Questa è consapevolezza. Quindi non lavorare sulla tua consapevolezza o sulla tua coscienza o sulla tua crescita spirituale. Lavora solo sul tuo voltaggio. Mantieni alte le tue energie il più possibile. Ma quando le energie sono alte, tendi a rimanere invischiato in qualcosa. Assicurati di non rimanere invischiato in niente. Vedi, un adolescente è molto più energico degli altri, ma si mette sempre nei guai perché ha l'energia, ma non la stabilità. Quindi, per avere l'energia e mantenere la stabilità, se fai queste due cose, se le fai, il resto accadrà da solo. Nient'altro da fare, semplicemente siediti e goditela.